in un ossetto grande così vieni qua allora, 300, dai. allora chi mi sa dire come viene stampato il ossetto esatto eh. allora questo è filo di plastica questo, no? fonde passa su una testina molto calda Passa, si muove nel piano e poi nasce giù un filo di plastica poi si alza un pochino quindi fa tanti strati allora chi mi sa dire quanto ci vuole per fare un orsetto? uno bravi un'ora circa